E ho il corpo ancora bloccato dai dolori Non credo che riuscirei ad arrampicarmi Sulle sartie come una scimmia Non ancora Non potresti mettere una buona parola per me Presso il capitano e farmi diventare tuo assistente? Lo stupore di Scudemore era inequivocabile Tu, mio assistente? Ma sai di che parli? Si sta così stretti là sotto Che dovrai camminare a quattro zampe Per andare a prendere secchi di merda Asciugare il vomito e distribuire il cibo Sono cose da mozzo